Buongiorno, oggi vi presentiamo questa lente 10 ingrandimenti, alto fattore, vetro, acromatico, struttura in metallo Diametro della lente è 30 mm e come dicevamo l'ingrandimento è un 10x Si tratta di un doppietto di alta qualità Adatta ogni volta che si deve andare a vedere qualcosa di molto piccolo Grazie per l'attenzione e ci vediamo per il prossimo video.